Benvenuti in un nuovo video. Allora mi sono messa un po' da parte perché come vi ho anticipato oggi andiamo ad aprire assieme un pochetto di pacchi. Perché se avete visto il video di svuota la spesa di cose per la casa e cose della COP e ovviamente COP deve avere 8P perché sennò non sono contenta. Ho oh, acquistato delle cose online con il cop online. Che adesso vi faccio vedere subito per primi queste qui. Ok, e spostiamo i pacchi Amazon, eccoci qui. Uno è già caduto, perfetto. Dunque, cop online quindi è comodo perché sto cioè cercando di non fargli vedere i dati personali. Ok, è comodo perché acquisti online anche le cose che non ci sono ed è, in negozio lo fai recapitare nel negozio più vicino e puoi scegliere se eh, pagare alla consegna oppure pagare in anticipo online io normalmente pago alla consegna quando vado a ritirare il pacco perché ed è, vediamo se ci sono tutte le cose oppure no perché così si evita che mancano delle cose ti fanno rimborso di aspettare e adesso prima cosa vi mostro questo che devo ancora aprire oltretutto, devo ancora aprirli tutti questi pacchi, quindi forbice la mano e parto. Allora, non è che ho preso tantissime cose, però mi servivano. Dunque, ho preso DVD, perché mi servono sempre, questi sono gli R, ed è io su formato disco di dvd ed è salvo le foto il video sui dischi esterni ma le foto preferisco sui dvd perché faccio ed è ogni dvd ha una tipologia di foto oppure di data e quindi mi sono più comoda a trovarle poi eccolo qua un'altra bella incartata così anche comoda un'altra di queste porte usb se ve la faccio vedere questo è un USB-C aspettate che devo proprio aprirlo, e in pratica è un moltiplicatore di porte USB perché sapete che nel mio computer ce n'è solo una e ho il moltiplicatore di porte che sto utilizzando però ho trovato che quando le faccio da tablet è inutile mi serve lo stesso e quindi questa mm, quel giorno sto magari editando un video e quindi non riesco ad andare le cose sul computer uso il tablet, però mi servono le porte inutile. No, non, ho porte, non ho porte, e quindi questo è piccino e compatto, eccolo qua. E quindi va bene. Mamma mia, che rumore! Va bene anche da tablet. È questo qui piccino, piccino, comodo, pratico, ed eh, sì mi trovo bene. E poi per finire grucce ed appendini, non so come le chiamate, queste sono pinze, le chiamano pinze per gonne del marchio Le Cose, che è quello del, del supermercato, ma non riuscivo a trovare e ne ho prese quattro confezioni da 3 in e Adesso scusate ma appoggio questo pacco. Ne tiro fuori una per farvi capire. Allora, io sono abituata con le grucce, ed, proprio che mio grucce, grucce, con le grucce quelle in plastica per pantaloni, ed, però ma proprio niente si apre. Mai fare i video senza preparare le cose prima. Però dopo un po' si rompono, è inutile. E allora ho detto basta, cioè non ne posso più di cambiare delle grucce. Ho preso queste in finto legno. Si può, ecco. Si può stringere o aprire un po' per le dimensioni e hanno le mollette in acciaio, acciaio chiamiamolo acciaio, ecco, dovrebbero essere più resistenti almeno mi auguro visto anche il prezzo. 3,90 euro al pacco e adesso mettiamo via tutte queste cose via tutto, via tutto, via tutto perché devo farvi vedere sì, dopo sistema devo farvi vedere le cose di Amazon perché sono pacchi quindi devo andare a recuperare il pacco che è caduto e premetto speriamo di ricordarci cosa c'è dentro perché sinceramente non è che mi ricordi più di tanto allora Primo pacco, sì, ok. Ripetitore Bluetooth sempre per il computer. Non l'ho preso tutto sul computer e ho trovato che è molto più comodo. E, oltretutto, con le cuffie e eh, mi trovo molto bene se non voglio attaccarle con il jack audio. E, Bluetooth 4.0 ha recensioni super positive. E, proviamolo. Oltretutto l'ho preso con una promozione, quindi proviamolo, E ok. Poi cos'altro c'era qui? Non mi ricordo più. Anche perché alcune cose me le davano in consegna, quest'altro pacchettino, me le davano in consegna ed è dopo due settimane e poi mi arrivano le notifiche in consegna oggi, dico. Oh bene, ok, questo cos'è? Sì, ok, adesso mi ricordo. Allora, prendo un charging cable, ok, dovrebbe essere... E dico dovrebbe perché non l'ho ancora aperto un cavo di ricarica con i vari adattatori magnetici in modo che il cavo resta questo esatto wow un super cavo è lunghissimo l'ho preso perché era con le promozioni del giorno senza neanche guardare quanti metri è non lo dice Non lo dice, comunque eh, posso girare da una parte alta della stanza una parte USB e nell'altra parte ci sono i datatori magnetici che sono così e poi qui ci sono i tre dattori quindi in varia le misure quindi ok, ma una volta uh, una volta messo non si stacca almeno che non lo stacchiate voi da provare perché ho talmente tanti di quei cavi che non ne posso più mentre qui ci sono tutti adattatori quindi ed è quello il USB-C quello classico quello che non so che cosa possa servire insomma eh, non sono la, la persona più tecnologica di questo mondo ma avevo visto che gli, me gli ero segnata, che gli adattatori c'erano tutti le misure c'erano tutte. Magari c'è scritto e io non ve lo so dire. Assolutamente no. C'è scritto 3 in 1. Quindi, no, non c'è scritto non c'è scritto quindi amen e lo proverò e vi saprò dire perché se posso tenere un solo cavo ed è cambiare solamente adattatore per me è fantastico perché eviterò di avere tutti questi cavi in giro per casa non li, non li, non li, in base a cosa devo caricare e quindi ok adesso sistemiamolo qui un attimo che poi lo provo andiamo avanti andiamo in ordine di eh, grandezza questo che non so che cosa c'è dentro, non mi ricordo cose di queste misure. Proviamo mentre lo apro perché non l'ho ancora aperta. Vi chiedo una cosa: ma Amazon non era quello che ha fatto quella politica del tutto ecologico, infatti, mi in mente perché il nastro carta qui è in carta, quindi è riciclabile ma non era quello che era tutto ecologico. E poi dentro alcune volte trovo come in ballo la carta e altre trovo la plastica. Ma allora questo è ecologico? Ah sì, mi ricordo. Questa qui era sold out, ma l'ho ordinato lo stesso perché aveva un prezzo ridicolo ed è, ed è arrivata. Allora è una... Ve la faccio vedere. È una scatola porta tisane che adesso apro l'avevo vista in offerta ho detto ma non so se prenderla o no poi dopo quando eh, mi sono decisa con le misure e tutto è andata sold out ho detto no, questa provo a metterla nel carrello e acquistare lo stesso al massimo ed è, i soldi li prelevano solamente quando spediscono quindi se non mi mai spedita, non mi sperita, non me li preleveranno mai perché? perché mi è costata 2,18 euro e me lo ricordo bene Bella, è il legno grezzo, ha l'apertura così e dentro è così, sono fissi loro? Sì, sono fissi, è proprio il legno grezzo, quindi è anche delicata, e sottile, però è, è bella, è bellina, è molto bella e quindi mi è piaciuta, che poi sì è porta tisane, ma va bene poi per tutto, è proprio bella per il prezzo perché era un fine serie quindi e a questo punto che cosa c'è nell'ultimo pacco perché lo apriamo direttamente ecco proprio quello che dicevo perché nel pacco di prima delle tisane c'era l'imballo in carta mentre in questo pacco che adesso apro c'è l'imballo in plastica quindi è un po' un mistero ah sì sì sì mi ricordo ah c'erano due cose ecco perché mi sembrava che qualcosa non guadasse allora prima cosa che vi mostro questa scatola boy de... ok, una scatola in plastica da 11 litri L'ho pagata 1,50 euro. Queste per quelle offerte del giorno. Le offerte del giorno di Amazon, ragazzi, guardatele perché sono wow! ed è, Mi piace, ha il coperchio che adesso apro. Prendo il coperchio si stacca anche l'etichetta, ma tanto la toglierò con l'alcol. È una scatola porta, porta cose, ah, è chiusa anche. Là. Ok. Così, dentro le cose, non salva spazio, ci sta non salva spazio, ecco. E poi dopo, ultima cosa, quindi adesso l'appoggio la qui. Ok. Ultima cosa che ho preso, sempre con le offerte del giorno e anche questo è chiuso, quindi lo andiamo ad aprire, è l'olio di ricino puro al 100%. Per capelli, pelle, unghie, sopracciglia e ciglia. Tutte recensioni super positive. E quindi ho pensato di prenderle un 100 ml. Eh, olio di ricino puro e pressato a freddo. Dovrebbe essere so. Anche questo l'ho pagato 5 euro. Ecco qua. Allora, ecco esatto, ricordavo perché è proprio apposito per ciglia e sopracciglia, con l'applicatore per le sopracciglia, l'applicatore tipo, è un materiale strano, sembra un in cotone, un cotton fioc a punta e poi c'è il flaccone con la pipetta dosatrice in, in vetro. E mi è sembrato pratico. Le recensioni erano super super positive. Vediamo se funziona un po' per ripristinare queste sopracciglia. Che... <ride> Che hanno avuto anni di spinzettamenti come tanti della mia età hanno avuto, e niente, dunque, questo era tutto il video delle aperture. Perché i pacchi sono finiti, ora dovrò mettere via tutto. Fatemi sapere se de qualcosa vi è incuriosito, qualcosa l'avete già, qualcosa vi piace. Ora vado a provare assolutamente questo cavo! Assolutamente. E, um, spero di tenuto un pochino di compagnia e vi do appuntamento al prossimo video.